Uno dei ricordi più belli, più preziosi che ho in questa vita è il ricordo di quando sono nata. Non sono andata a cercarlo, questo ricordo, è stato un po' come un regalo che mi ha fatto la vita. Durante un lavoro di meditazione molto bello, molto ben fatto, ho avuto come un, uno spiraglio che si è aperto e... E mi ha riportata esattamente lì, in quel momento al di fuori del tempo e dello spazio, quando dallo spirito un qualcosa, una scintilla, un richiamo, un, un moto d'amore, si è acceso e ha creato il ciclo del karma, le, le ciclicità dell'anima e tutti i tempi, gli spazi e le materializzazioni nel corpo. La cosa che più mi ha colpita di questo ricordo è stata la totale assenza di costrizione. Io ho chiarissimo, senza nessuna possibilità di dubbio, di essere nata non per fare qualcosa, non per adempiere a un obbligo, non per rispettare una qualsiasi legge. Io ricordo esattamente che sono nata perché volevo farlo avevo così tanto eh, risonante questo amore di cui ero parte in questo tutto al di fuori di spazio e tempo che molto semplicemente non ho più voluto contenerlo l'ho voluto lasciar fluire e da questo si è creata tutta la mia esistenza in tutti i suoi tempi, in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi ricordi che ho e non ho. Io credo sia confortante ritornare in questa frequenza. Mi sono accorta che in realtà ci è molto vicina questa frequenza dell'inizio dell'esistenza anche nella vita quotidiana. Avendola sentita così lo poi trovata tante volte anche nella vita di tutti i giorni, la ritrovo tantissimo eh, soprattutto quando sono davanti a delle scelte che non sono scelte ovvero eh, quando l'ideale, quello che vorrei, quello che sarebbe il mio desiderio va da una parte e le mie risorse le mie possibilità quello che riesco a reggere con i mezzi a mia disposizione arrivano solo fino a un certo punto e sopra non vanno mi capita molto spesso questa cosa sento un richiamo più forte ad essere migliore a comportarmi in un altro modo a gestirmi bene meglio le emozioni a dire qualcosa di più significativo a spendere meglio me stessa il mio tempo le mie risorse ma poi mi accorgo che per i limiti della mia personalità delle risorse che ho a disposizione dell'energia che ho in quel momento arrivo fino a un certo punto avrei voluto fare meglio ma non sono arrivata più in là avrei voluto fare diversamente ma non sono arrivata più in là e sembra assurdo, ma spesso in questi momenti di scontro tra quello che sarebbe l'ideale, tra quello che in un mondo perfetto farei e riuscirei a realizzare, e quello che invece in un mondo imperfetto e in un'incarnazione imperfetta come sono io, riesco a fare. A volte è nella direzione giusta, ma non arriva così lontano come avrei voluto, a volte non è neanche orientato nella direzione giusta. Me ne accorgo, a volte riesco a correggere il tiro, a volte no. Ritrovo in questi momenti questa assoluta libertà di esserci, che ho sentito nel ricordo della mia nascita. Cioè non è tanto nei momenti di pace dei sensi e pace delle emozioni che sono preziosi e aprono delle finestre ma spesso e anche e soprattutto nei momenti di forte emozione non sempre bella non sempre controllabile di forte rabbia di forte difficoltà nei momenti di sconforto nei momenti di noia nei momenti di stanchezza o tristezza nei momenti di scoraggiamento la ritrovo perché è come questa frequenza mi dicesse, comunque sei qui. In un modo o nell'altro tu non ti ricordi esattamente come mai da quella meraviglia iniziale siamo arrivati qui, in questo contesto difficile, in questa situazione stancante, in questa furia di emozioni che non sempre mi lascia mantenere l'orientamento. Eppure in un qualche modo la vita risuona con quell'intento iniziale che ti ha portato qui. Da qualche parte tu ricordati, ricordati che ce l'hai, quell'intento lì. Ecco, per me è di grande conforto in momenti come ad esempio questo, no? Dove si parla di verde chiaro, verde scuro, super verde, meno verde, rosso, bordeaux, giallo, giallo chiaro. Dove non si capisce niente di quello che sarà e e di come fare a fare il meno peggio possibile e a rimanere il più possibile coerenti con se stessi, io trovo grande conforto nel ricordarmi che io non ho potere sulla vita, è la vita che risuona intorno a me e tramite me, l'unico mio potere viene da quel momento iniziale che ritrovo costantemente dentro ed è nel mio territorio interiore, di cui non ho il controllo ma dove sono libera di muovermi di continuare a tentare e quindi quando l'esterno mi costringe a fare qualcosa che non voglio fare che può essere un vaccino che può essere studiare che può essere stare del tempo con delle persone che non mi piacciono che può essere stare sola quando vorrei essere altrove tutte le sfaccettature delle costrizioni dalle convenzioni sociali alle imposizioni quando questo avviene mi ricordo che non ho potere fuori, non ho potere sui miei sentimenti, su quello che mi si muove dentro, ma ho potere su di me, di come ci sto in tutto questo. Non ho nessun controllo, ma se mi ricordo che sono qui per un motivo, che io me lo ricordi o non me lo ricordi, che vengo da una frequenza originaria che mi porta qui fino ad adesso, ho potere non per fare o per controllare, ho potere di esistere, di sentirmi, di ricordarmi chi sono. È un tipo di potere che sfugge a qualsiasi controllo, che non può essere mai fermato con un'imposizione, con un obbligo, con una costrizione, con una privazione. È un qualcosa che è talmente connaturato dentro di noi che non può mai essere perso ed è per me la principale, fonte di speranza davanti a tutto davanti a quello che mi fa soffrire davanti a quello che mi fa arrabbiare davanti alle imposizioni davanti alle separazioni mi rendo conto guardandomi indietro che moltissima parte della mia vita quando ci sono state delle difficoltà è stata per me sopportabile perché ce l'ho forte da sempre questo, questo aggancio che mi dice Può succedere di tutto non c'è controllo né fuori né dentro eppure sono qui in un qualche modo sono qui e me la gioco e questa è l'unica libertà ma è anche l'unica consolazione è un tipo di presenza e di potere che sfugge alle regole sfugge alla causalità sfugge al tempo lineare che è l'unico che ci dà l'illusione del controllo perché poi non è controllabile apre un passaggio verso una dimensione di presenza che prescinde da tutto e a volte si è obbligati a far cose che non si vuol fare. In questo periodo può essere un vaccino, in altri periodi può essere andare in guerra, in altri periodi può essere essere fatti schiavi e deportati, in altri periodi altre cose ancora. Continuamente siamo obbligati nella vita a far cose che non vogliamo. A volte si riesce ad evitarlo, altre volte no quello che dà coraggio non è la giustificazione non è mh, il giudizio esterno o nostro è il ricordarsi che ci sono anche altri territori al di là di questi e se ci ascoltiamo presenti in quello che ci mette in difficoltà che ci fa arrabbiare che ci fa soffrire è un canale diretto per ricollegarsi alla frequenza con cui si è nati, che è proprio la nota portante della nostra vita, è da lì che viene tutta, tutto il nostro potere, tutta la nostra emanazione, tutta l'importanza di essere qui. Ci si rende conto di essere vivi davvero, altrimenti si procede meccanicamente da un giorno all'altro e invece no. Lì c'è un potere che sfugge a qualsiasi controllo, indomabile, incontrollabile, inafferrabile, estremamente nostro, sempre.